Conosciamo il valore dei loro diritti. Imparare, partecipare, sognare, anche sbagliare. Noi adulti abbiamo la responsabilità di concretizzarli e difenderli per accompagnare bambini e ragazzi verso il futuro. Perché crescere insieme significa crescere liberi.